Ciao, buongiorno e ben ritrovati. Oggi parliamo di un gruppo di giovani bolognesi che hanno dato vita a Open DDB, una piattaforma on demand di opere indipendenti, per opere intendiamo film, documentari. Adesso anche libri, musica e inchieste giornalistiche tra i fondatori c'è un ospite che gli spettatori di detto Tra Noi già conoscono perché è un regista abbiamo parlato in passato anche dei suoi film Andrea Paco Mariani buongiorno, buongiorno e bentornato buongiorno a voi. Andrea abbiamo detto una piattaforma europea eh, di, appunto, dedicato a eh, opere creative come, come funziona? Sì, eh, la nuova piattaforma prende corpo da, dalle radici della vecchia distribuzione dal basso che appunto si è mossa in questi anni e il punto centrale è che eh, tutto l'immaginario da un lato e i meccanismi e, e i modelli che porta avanti la piattaforma da novembre del 2016 si sono appunto trasformati in un network che è, ha travalicato i confini nazionali. Abbiamo fatto questo grazie anche alla vittoria di, del bando che fare del 2015 all'interno del progetto Baum House Network e mh, la cosa importante è che appunto riuscendo adesso a parlare più lingue nh, riusciamo a da un lato in, allargare e ingrandire la comunità delle persone, degli utenti e delle realtà che uh, negli anni si sono avvicinate al progetto anche dal punto di vista di poter utilizzare, riutilizzare e proiettare i materiali che proponiamo. Dall'altra parte, ed è altrettanto importante, adesso appunto stiamo iniziando da, ad ospitare anche progetti di autori indipendenti dall'estero, perché appunto OpenDDB principalmente si occupa di creare, come già sta facendo in questi anni, un network di eh, progettisti indipendenti di vario tipo, appunto come dicevi giustamente prima, all'inizio solo documentaristi, ma oggi anche tanto altro, perché il filo conduttore è proprio quello di unire le sinergie che poi generano anche tutta un'altra serie di uh, aspetti positivi e di, e di collaborazione anche di lungo periodo tra queste sinergie. Ecco, le parole chiave insomma, sono uh, un'economia etica sostenibile, perché questi sono i punti fondamentali e indipendenti. Insomma, ci sono diciamo, argomenti o comunque tipi di produzione che eh, purtroppo non trovano eh, dei canali di distribuzione eh, diciamo normali, ecco, nella grande distribuzione, vuoi un po' magari per i temi magari particolarmente scomodi che vengono tr trattati e questo non riguarda soltanto le inchieste giornalistiche perché ci sono anche film e documentari che vanno no, a, a scavare in, in situazioni che non sono conosciute al grande pubblico ma non sono conosciute proprio perché non trovano esatto. degli altri canali. Esatto, qua secondo me inizia a delinearsi con chiarezza un errore primordiale e cioè pensare che ehm, il pubblico eh, generalista o meno eh, non sia interessato o pronto a tutta quella galassia di produzioni documentaristiche più o meno indipendenti perché adesso qui chiaramente il discorso è più ampio ma eh, io credo che eh, ormai sia abbastanza evidente non solo che il documentario non è più solo quello delle tigri della Malesia quindi ci sono, cioè non si parla più del documentario sugli animali ma si è andati un bel po' oltre ma oggi si è arrivati anche in Italia a dei livelli qualitativi e competitivi col cinema di finzione molto alti e, e quindi mi viene da dire forse è più una difficoltà legata ai temi trattati ma guardando anche la nostra esperienza per quanto piccola possa essere, in realtà... Anche c'è cioè, fame di questi, di questi tipo di, di progetti, di questo tipo di documentari e di questo tipo di forme di narrazione che vanno a raccontare storie che appunto uh, la grande produzione o distribuzione cinematografica non tocca per paura di eh, non fare botteghino fondamentalmente. Certo. Noi ci inseriamo tra le varie contraddizioni anche in questa, proprio perché negli anni e soprattutto in questa fase dove paradossalmente gli strumenti di produzione sono molto più portata di mano di 40 anni fa, c'è più difficoltà nel poi poter diffondere le proprie opere da un lato il crowdfunding in questi anni sebbene non ancora in forma completamente matura però ha dato la possibilità a tante esperienze di poter concretamente produrre un film, un libro e quant'altro un progetto musicale l'altra sfida, la successiva sfida che invece è ancora in fase di elaborazione è proprio quella di dire ok, adesso vediamo se c'è la possibilità di costruire una comunità di persone, di relazioni, che fa in modo che quel, quel film possa circolare attraverso gli strumenti web e il passaparola, che per noi rimane un punto chiave della nostra distribuzione. Dis dis dis dis e lo dicevi anche tu, no? non soltanto in Italia. Adesso io guarderei il promo di OpenDDB, che così eh, già sintetizzato andiamo al cuore del, del progetto, promo peraltro che c'è in diverse lingue proprio perché stiamo parlando di un progetto che ha varcato i confini eh, dell'Italia e insomma è arrivato in tutta Europa, per cui c'è anche la possibilità insomma, di scambio di vedere anche che cosa succede al di là no? dei nostri confini, visto che di confini si parla sempre in un modo eh, non bello. Ecco. Invece qua diciamo, si, si abbattono questi confini, almeno per quanto riguarda proprio lo scambio culturale. Abbiamo visto una rete in continua, in continua crescita. Come avviene lo scambio? C'è cioè uno scambio culturale. Ehm, tu hai sottolineato eh, insomma, che anche da parte del consumatore eh, ci deve essere un certo tipo di approccio. No? Anche il consumatore diventa un consumatore consapevole. Cioè, come avviene questo scambio su questa piattaforma? Sì... Ehm... La cosa molto importante e anche molto piacevole che in questi anni abbiamo sperimentato perché questo veniva anche prima della trasformazione nel nuovo portale è proprio quella di aver costruito un modello di eh, sostenibilità alternativa e basato appunto su una relazione mh, orizzontale e responsabilizzata con i nostri utenti in sostanza questo significa che qualsiasi opera voi andate appunto a ricercare sul nostro catalogo Um, noi titolo per titolo, progetto per progetto, formato per formato segnaliamo quello che è la, secondo noi la cifra adatta che va donata per accedere a quell'opera ma poi è l'utente finale che decide quando donare eh, questo sebbene ha, soprattutto inizialmente spaventato molti perché appunto andava un po' a sgretolare le logiche stesse di funzionamento dello scambio economico bene, ok? In realtà eh, con i meccanismi odierni sta generando delle cose molto interessanti perché tu da un lato riesci a garantire comunque un'accessibilità anche a chi no, magari non può permettersi le, i famosi 8-9 euro al cinema per esempio e questo dal tuo punto di vista di autore indipendente è comunque importante perché c'è una dimensione etica ma c'è anche una dimensione che rafforza quel famoso passaparola di cui parlavo prima. Dall'altra parte però il fatto che la donazione rimane aperta si sottovaluta il fatto che ci sono anche utenti che donano di più e molto di più in certi casi di quello che noi suggeriamo. E questo nell'economia del suo insieme va anche a riequilibrare poi quello che è la sostenibilità. Chiaramente eh, possono, essere, possono sembrare eh, come si dice, belle parole molto, molto diciamo, di prospettiva utopica. Eh, io credo che se noi siamo attivi da quattro anni e ci siamo aperti ulteriormente a una fase, a una stagione transnazionale europea, forse questa è già una risposta, nel esatto. forse funziona evidentemente. E, e quindi la cosa molto importante <coughs> è proprio che nel luogo più, diciamo, dove in questi anni le relazioni tra le persone si stanno sbriciolando velocemente, cioè il web, e quindi è il luogo diciamo più di responsabilizzato in assoluto che c'è in questo momento si può e si deve tentare di costruire invece dei meccanismi di relazione normale tra persone e soprattutto relazioni responsabili a volte credo che si dia troppo per scontato che la gente voglia far finta di non capire come stanno le cose se alle persone provi a metterle in condizione di uh, capire in profondità perché fai un certo tipo di scelta e come intendi sostenerla e svilupparla magari invece Dicono, ti danno anche ragione. Ecco. Si torna anche al discorso precedente di non trovare determinati canali, si dà per esatto. scontato che le persone non siano interessate a, a vedere determinate cose nel, nella TV generalista, diciamo. In realtà le volte che qualcuno ha, ha avuto il coraggio comunque magari di mettere in prima serata un documentario con argomenti importanti, poi la risposta c'è stata. Certo. Insomma, avere quel coraggio lì, come avete avuto voi, di dire no, non è un'utopia che lo scambio possa avvenire in modo assolutamente consapevole. Poi avete avuto la dimostrazione che questo, che questo è possibile. Sì, a volte, cioè a volte, anzi, noi crediamo che eh, sia anche molto importante mettere sempre le cose molto chiare sui nostri meccanismi e sui nostri strumenti che usiamo, quindi su tutti i nostri progetti e siti in generale, le persone sono sempre messe in condizione di capire precisamente tutti questi passaggi anche perché non è solo un discorso di trasparenza è anche un discorso di coerenza nel senso che eh, prendiamo ad esempio il crowdfunding mm, il crowdfunding eh, non è da un lato una metodologia alternativa di sostenibilità e di fattibilità di produzione però dall'altra parte Mm, almeno quello, quel tipo di crowdfunding che noi abbiamo sperimentato fa anche leva diciamo, sulla eh, costruzione di una comunità di appartenenza, di una comunità di intenti, di persone, realtà, associazioni e quant'altro che uniscono le forze anche economicamente perché ritengono che quel tal progetto sia importante che esca. Se tu invece stai un po' diciamo volutamente, metti un piede in due, cioè in due scarpe, come si dice, questa cosa non è detto che paghi, nel senso che se tu coinvolgi con un crowdfunding persone, realtà e quant'altro e poi però un domani fai finta di nulla, dici che l'opera è esclusivamente tua e che puoi vederla solo pagando quei 9 euro di ingresso al cinema, tu spezzi ed eludi completamente questa comunità di riferimento. E la volta successiva, ovviamente, per quanto potrà essere bello il tuo progetto, ti dirà: Vabbè, ma se tu mi hai fatto semplicemente una provendita, tanto valeva che me la compravo su un, un sito online certo. di prevendite, come fosse un concerto pop qualsiasi. Parlavi appunto tu di crowdfunding: eh, tu stai producendo, stai dirigendo e producendo un film proprio attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, dove peraltro ci ha segnato tutto, non so, i costi di produzione e via dicendo, eh, un film che si chiama The Harvest, il raccolto sul caporalato nell'agropontino. Eh, guardiamo subito un, un piccolo estratto e poi raccontiamo la storia di questo film, o meglio il prosieguo della storia, perché poi noi raccontammo a suo tempo, insomma, l'inizio di questo lavoro. Vediamolo insieme. Mm -hmm. The Harvest è un intreccio di storie. Storie di persone, di famiglie, di lavoratori che vengono sfruttati nei campi. Storie di caporalato agricolo, storie di violenza. Storie che avvengono oggi nel nostro paese all'insaputa di molti. The Harvest è il film che le racconta attraverso gli occhi e le parole delle comunità Sikh che abitano la zona dell'agropontino. Quando abbiamo scoperto queste storie abbiamo subito capito che era urgente portarle alla luce e lo faremo con i nostri strumenti, quelli del documentario e del cinema indipendente. Il film uscirà nel 2017 e per portarlo a termine abbiamo bisogno di circa 60.000 euro. Con questo budget affronteremo le spese vive ma pagheremo anche il lavoro di tutte le persone che aiuteranno la costruzione del progetto. La coproduzione popolare è il nostro modello di sostenibilità. Raccontare storie che rimangono fuori dai media mainstream e farlo in maniera indipendente. Per questo chiediamo il tuo aiuto. Se credi nel nostro progetto, sostienici con una donazione. Secondo le modalità, troverai sul nostro sito. Di caporalato si deve parlare. Aiutaci a farlo. Coproduzione popolare. Cioè Chi contribuisce a questo film, eh, di fatto sta facendo il, il produttore anche no? di un'opera che un pezzettino sarà anche sua esatto Sarà anche sua nel senso che non solo appunto noi come dicevi tu adesso pezzettino per pezzettino costruiamo una sostenibilità alternativa perché comunque riteniamo che il lavoro delle persone vada pagato e non si può pensare di eh, basarlo solo sul volontariato, puoi farlo una volta, due, la terza non è giusto diciamo a seconda delle contingenze ma con produzione popolare proprio perché eh, l'utilizzo anche di una serie di licenze che sono quelle che stanno alla base della nostra produzione e della nostra distribuzione digitale quindi il creative Commons, permette di concepire anche un modo diverso di uh, immaginare il diritto d'autore che non significa abbatterlo assolutamente creative Commons non significa questo significa che uh, l'opera uh, assume una connotazione più uh, collettiva popolare eccetera per cui davvero mh, quella lunga lista di coproduttrici e coproduttori che poi vanno a comporre la comunità del film eh, non solo per noi raggiung eh, significa raggiungere un obiettivo di legittimità politica, sociale, come lo vogliamo chiamare, sul progetto, ma dall'altra parte è anche una grossa comunità che poi, eh, in qualche maniera, seguendo il progetto nei mesi di lavorazione, va a costruire anche mh, quel, eh, quei meccanismi di attesa, poi diciamo quando il film esce, e anche a sostenere quel quel fitto passaparola tra le realtà territoriali e locali che poi va a sostenere anche la distribuzione sui territori di un'opera. Tutto questo ovviamente su progetti come questo tipo è ovvio che a noi fa piacere che questo accada perché è il nostro film e perché ne siamo contenti, saremmo come si dice scorretti se non ammettessimo anche questo aspetto ma però è un aspetto secondario, l'aspetto principale rimane il fatto che su questo tipo di progetti tu stai cercando di portare alla luce una storia che non si conosce e tutto quello che c'è all'interno di questa storia e tutte le problematicità e il livello anche poi di denuncia che tu stai costruendo su questa storia per cui più tutti questi meccanismi funzionano più tu vai a raggiungere quello che poi è l'obiettivo principale da documentarista dell'opera che stai facendo, cioè portare alla luce una storia che non si conosce, che tu reputi, senti l'urgenza di far conoscere il più possibile, a più persone possibile in più territori possibile. Questo è l'anima del ragionamento della campagna di coproduzione popolare in generale e del crowdfunding come lo intendiamo noi. Certo. Poi chiaramente risponde anche all'esigenza di trovare nuove strategie di sostenibilità, ma le due cose non sono né una la priorità sull'altra né tantomeno i Si fondono perfettamente. Noi ci eravamo visti anni fa quando erano in iniziate le riprese di Di Harvest, insomma tutto era cominciato con un grande sciopero dei lavoratori SIC, tra i primi eh, scioperi di lavoratori dell'agropontino, del caporalato, eccetera, da lì poi erano iniziate le riprese, il racconto, insomma ci eravamo visti allora, era già attivo il crowdfunding, in realtà in questi anni... Eh, di Harvest è arrivato a tantissime persone tanto che voi insomma di fatto eh, siete un po' in tour in questo momento proprio per andare a conoscere tutte le persone che vi stanno sostenendo e farvi conoscere anche a chi magari invece ancora non vi conosce, insomma è nata proprio una grande comunità estesa che va da nord a sud perché state un po' andando dappertutto Sì esatto, questa fase di tournée che si chiuderà ad aprile di quest'anno a fine aprile e probabilmente con una grossa data su Bologna che adesso non possiamo ancora diciamo troppo svelare e, è finalizzata a eh, coniugare mh, tutta la fase diciamo che noi consideriamo più offline delle nostre eh, campagne nel senso che noi abbiamo sempre cercato già in passato ma soprattutto su questo progetto di eh, lavorare tanto sull'online, sulle relazioni online sulla diffusione online della campagna ma senza mai dimenticare la potenza e l'importanza che ha tuttora la fase online di queste relazioni per cui noi da l'unico Dell'anno scorso appena terminato il set perché il set del film è stato chiuso a giu, fine giugno del 2016 abbiamo immediatamente iniziato una fase di socializzazione del progetto perché questa è una sorta di pre-tournée perché poi la tournée del film eh, si, avverà, si avvierà a film eh, concluso e presumibilmente il film uscirà a, a fine settembre del 2016 di quest'anno quindi nel senso ormai siamo abbastanza... Avviati su, sull'uscita e questa prima fase invece ci serva proprio per di nuovo coniugare questi due aspetti. Da un lato la fattibilità economica, perché sono iniziative territoriali che noi facciamo esplicitamente spiegandole alle persone anche per raccogliere fondi da destinare al film, ma dall'altra parte costruire appunto questa comunità che più è complessa, più eterogenea e, e più è eterogenea anche dal punto di vista dei territori, più poi. Sarà una comunità che abbracciando il progetto stesso ci aiuterà eh, successivamente a fare in modo che questo film sia visto il più possibile in tutti i contesti possibili, in tutti certo. i territori possibili. Attualmente la comunità delle coproduttrici e dei coproduttori ha, ha recentemente superato le 250 presenze, quindi una comunità già abbastanza eh, eterogenea e grande e contiamo di proseguire in questi mesi. Ecco. E io insomma, consiglio anche di frequentare il sito di Di Harvest perché poi ci sono tante clip da, da vedere e da gustare e anche poi a proposito della trasparenza di cui parlava, esattamente il, il budget esatto. che serve e a cosa serve no? a, a proposito insomma del del fatto che tante persone lavorano un film sempre e giustamente queste persone vanno retribuite perché il lavoro viene, viene pagato. E a proposito di tour, anche Open DDB, eh, andrà, andrà in tour, insomma, sempre per incontrare e accogliere nuovi, eh, nuovi autori. Sì, eh, anche da questo punto di vista rimane valido il discorso che ti facevo prima sull'importanza anche delle, delle relazioni offline, delle relazioni poi certo. diciamo umane. E si apre adesso infatti una fase che occuperà i prossimi mesi dove eh, cercheremo di, anche attraverso le iniziative pubbliche, di. Rafforzare questa nascente comunità non più nazionale appunto, ma più con un respiro europeo Con una serie di iniziative eh, anche in altri territori Faremo anche due iniziative grosse sull'Italia Sempre per questo tour di, di OpenDDB e sarà, ci sarà un'iniziativa in Puglia e una in Sicilia nel mese di febbraio, ma sempre nel mese di febbraio partiremo con queste invece iniziative più di ampio respiro e faremo una prima data il 10 di febbraio a Bruxelles dove abbiamo già un, un, un, un bel gruppo avviato che si sta diciamo, occupando proprio di queste relazioni territoriali e una seconda data a fine febbraio a Marsiglia. E per voi, insomma, che siete comunque dei creativi, tu sei un regista, sei un produttore, è eh, comunque anche un arricchimento eh, conoscere altri creativi, altri registi, altri metodi di comunicazione che poi tante volte cambiano no? da paese a paese, quindi suppongo sia anche... Eh, stimolante, non solo della diffusione di un'opera, ma anche della creatività, questo incontrarsi e, e vedere le opere altrui. Sì, sì, sotto, mh, sotto diversi profili, questa cosa è molto importante perché tu vedi anche come, per esempio, si sviluppa, ad esempio, nel nostro ambito del cinematografico, il cinema indipendente in altri contesti contesto francese o anche il contesto belga è completamente diverso, eh, infatti sia, da un è punto vista dei, sia da un punto di vista dei linguaggi perché chiaramente mh, anche come mh, il tipo di linguaggio che usi, il tipo di identità che crei attorno al tuo progetto non è esattamente come la nostra e questo è molto interessante, ma anche come dicevi tu dal, dal, dal punto di vista di come ti approcci a tutta questa situazione nella consapevolezza che siamo in generale in una fase di contrazione, per cui non è un problema solo dell'Italia il fatto che gli indipendenti non abbiano un proprio spazio di agibilità. Però Vediamo che all'estero per esempio questa cosa succede in maniera mh, molto diversa, il contesto per esempio Bega che ci aveva molto colpito ah. era che loro non avevano tanto problemi di produzione, quindi il crowdfunding non era una stretta necessità perché riuscivano e riescono ancora ad avere accesso a tutta una serie di forme di sostegno pubblico principalmente mm. che non rende necessario uh, l'utilizzo di altre di modalità di finanziamento però paradossalmente il loro problema è che uh, non solo dal punto di vista pratico ma anche quasi psicologico riuscendo ad ottenere questa cosa dicevano mh, non si ponevano nemmeno il problema di cosa succedeva dopo certo. nel senso che il loro obiettivo era raggiunto, ho fatto il, ho mio, fatto film, il mio film, ho chiuso con, dal punto di vista economico e sono a posto così e invece paradossalmente poi quel film finiva in un cassetto. E quindi scoprire che non solo c'erano dei metodi alternativi, ma c'erano semplicemente dei metodi per fare in modo che poi quel film venisse visto, al di là dell'economia o meno che poteva generare, mh, apriva degli scenari che certo. molti di questi autori non si erano nemmeno posti di. Perché poi in questi casi sono solamente i grossi. Mh, ehm, le grosse piattaforme generaliste che ti danno magari anche lo spazio di cioè, grosse piattaforme online no, di quelle appunto che tutti conosciamo e non è che ti dicono a te autore indipendente no non puoi entrare certo. però semplicemente sei buttato dentro un gigantesco calderone di cose dove è ovvio che l'attenzione del grosso del pubblico non andrà sul tuo progetto oh, perché non sei all'interno di un percorso che ha una sua identità sei in un calderone generalista e certo. in quel caso se non sei appunto una grossa produzione cinematografica, magari di cinepanettone e cose di questo tipo, eh, difficilmente poi sei dentro, ma è come se non esistesse certo. in qualche maniera. Bene, insomma, abbiamo scoperto anche tutta una serie di altre potenzialità di questa piattaforma OpenDDB, eh, anche questa contaminazione, insomma, è molto bella il fatto che. Ci sia un po' tutta Europa e ci sia la possibilità di confrontarsi e anche appunto di partecipare eh, attivamente con un consumo consapevole delle opere d'ingegno. Io ringrazio tantissimo Andrea Paco Mariani per essere stato con noi grazie a voi. e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa la linea torna alla regia.